Eh, bene, eh, dunque abbiamo appena certificato che la sfida dell'abbaglio l'ha persa, perché poco fa diceva sfido il ragioniere generale a, dire che, a dare il parere favorevole e, e proprio adesso ha già dato, uh, è stato dato il parere favorevole. È ovvio che nel momento in cui... E ci siamo ritrovati a presentare una proposta di delibera che ha ricevuto un parere contrario, ci siamo adoperati a lavorare per far sì che questo parere possa essere, eh, dovesse essere superato, pertanto eh, è stato dichiarato adesso e dunque tutti gli attacchi della... Uh, delle opposizioni a dire dell'incompetenza, della mozione um, abbiamo visto delle, delle delibere di una pagina e mezza presentate dalle opposizioni e ci vengono a, cont a contestare a noi un'attività del genere su un tema così importante è ovvio che noi su questo tema Lavoriamo e lavoriamo sodo, poi mi riserverò di fare l'intervento finale per rispondere, devo dire, alle altre assurdità che sono state dette negli interventi delle opposizioni. Grazie.